una giornata importante perché il Consiglio regionale all'unanimità approva un progetto di legge che secondo me fa da apripista. E, e indirizza quello che deve essere un po' l'attività che ogni regione dovrebbe aiutare a fare, cioè quella di eh, dare un sostegno eh, economico a quelle famiglie, soprattutto quelle che hanno difficoltà economiche e quelle che hanno eh, dei portatori di handicap all'interno della famiglia, eh, economico per le spese veterinarie. È un momento importante perché è, non abbiamo mai dimostrato, dimostrato che il, gli animali di affezione sono un sostegno importante e fondamentale per la vita di queste persone e quindi era giusto che la Regione prendesse a cuore e, e facesse di tutto perché uh, si potesse aiutare la, la convivenza ecco tra questi animali e le persone tenendo conto che in, in regione abruzzo oltre il 52 delle famiglie hanno animali di affezione quindi è un, uh, un, sono dati importanti fondamentali e noi come consiglio regionale non potevamo non interessarci a questa materia vorrei ringraziare in primis eh, i colleghi Mariani e De Renzis che con me hanno firmato e sottoscritto la legge, naturalmente tutti i collaboratori che hanno lavorato a questo progetto di legge e l'intero Consiglio regionale.